Colester reg. Steroli vegetali, fin dai tempi antichi, le persone hanno mangiato piante commestibili che contengono queste sostanze. I steroli vegetali, fitosteroli, stanoli, aiutano a mantenere il corretto livello di colesterolo nel sangue. Questi sono composti che competono con il colesterolo nel sistema digestivo umano. Carciofo comune, un vivido esempio di come il cibo diventa medicina. Proteggere il cuore e i vasi sanguigni, sostenere i reni, migliorare la digestione e contrastare lo stress ossidativo, forse gli antichi guaritori non conoscevano queste parole. Non hanno nemmeno usato la parola colesterolo. Ma il carciofo per scopi sanitari e per la normalizzazione del colesterolo, lo usavano. Il resveratrolo della radice di Notweed è una sostanza a cui gli scienziati sono stati a lungo interessati. Un effetto protettivo sui vasi sanguigni e sul cuore, supporto ai cambiamenti ormonali nelle donne, queste sono le proprietà ben note del resveratrolo. Il policosanolo è una sostanza molto interessante che può influenzare positivamente il metabolismo del colesterolo e il suo livello nel sangue. Inositolo nicotinato, due sostanze preziose in una. L'inositolo, vitamina B8, è di per sé prezioso in particolare il suo effetto sul metabolismo di grassi e carboidrati. L'acido nicotinico, nicotinato, alias vitamina B3, alias vitamina pagine, è un importante regolatore del tono vascolare e del metabolismo. Combinati in un'unica sostanza, l'inositono e l'acido nicotinico ti aiutano a ottenere ancora più benefici dal prodotto colester, REG. A che tale persone dovrebbero iniziare il supporto preventivo del cuore e dei vasi sanguigni? Se parliamo di protezione contro alti livelli di grassi cattivi e colesterolo, allora non è mai troppo presto per conoscere le possibilità di prevenzione. Nel terzo millennio, l'aspettativa di vita umana dovrebbe aumentare. Ciò significa che la sicurezza dei sistemi e degli organi che lavorano intensamente diventerà un fattore determinante. Nel XX secolo si considerava che le persone che raggiungevano l'età di 75 anni fossero entrate nell'età in cui la malattia e la ridotta attività fisica erano la norma. Nel nostro tempo, le persone che hanno varcato la soglia degli 80 anni possono essere ancora attive, curiose e mobili. Queste opportunità sono fornite da una prevenzione attiva e consapevole. Quando è il momento giusto per iniziarlo? Probabilmente l'età in cui una persona può capire perché vale la pena rinunciare alle cattive abitudini e scegliere cibi sani. Buona salute, sufficiente apporto di forza ed energia, capacità di movimento attivo, questo è possibile a qualsiasi età, se la prevenzione attiva viene avviata in modo tempestivo. Una delle aree che aiutano a preservare il cuore e i vasi sanguigni è l'effetto sul metabolismo dei grassi. I prodotti NSP Loclo e Fat Grabbers influenzano i livelli di grassi e colesterolo nel sangue in molti modi. Fat Grabbers aiuta a mantenere i livelli normali. Colesterolo e lipidi nel sangue. Aiuta anche a mantenere la salute dell'intestino. Loclo, il nome stesso di questo prodotto è composto dalle parole «riduce il colesterolo». C'è poca fibra nella dieta dell'uomo moderno. È necessario per la prevenzione dell'aterosclerosi e del ristagno nell'intestino, per la disintossicazione e la guarigione generale. Le fonti di steroli vegetali anticolesterolo non fanno affatto parte della nostra dieta. È un peccato. Queste sono piante commestibili e sono molto utili. L'azienda NSP offre un multiforme miglioramento della salute, numerosi prodotti NSP hanno un effetto positivo sul cuore e sui vasi sanguigni. Oltre ai già citati Loclo e Fat Grabbers, questi sono anche le citina, super omega-3, zambrozza, grepine, formula protettiva, aglio e magnesio. E ora diamo un'occhiata al prodotto NSP Colester Reg, la cui composizione è stata creata appositamente per la prevenzione dei livelli di colesterolo alto. La composizione del prodotto prevede una foglia di carciofo ordinario. Questo è un componente che ha un effetto positivo sul colesterolo sul peso corporeo, nonché sulla salute del fegato e dell'intero tubo digerente. Colester Reg contiene steroli vegetali che, se consumati in una quantità di almeno 0,8 grammi al giorno, aiutano a mantenere i livelli di colesterolo adeguati. Ogni capsula contiene 10 mg di radice di poligono giapponese resveratrolo, che è un antiossidante naturale. Protezione contro i radicali liberi. Con il consumo regolare di colester in combinazione con una dieta sana e attiva. Ritmo della vita. può influenzare i livelli di lipidi e colesterolo cattivi con benefici per la salute. Steroli vegetali. Aiuta a mantenere adeguati livelli di colesterolo nel sangue. Cosa sono gli steroli vegetali, fitosteroli, stanoli? Questi sono composti che competono con il colesterolo nel sistema digestivo umano. Il colesterolo. Come sai, lo otteniamo dal cibo. Produciamo anche il nostro colesterolo. Gli steroli vegetali competono sia con il colesterolo alimentare che con quelli prodotti nel corpo. I meccanismi di competizione con il colesterolo sono i seguenti: l'assorbimento degli steroli nell'intestino è più facile e veloce dell'assorbimento del colesterolo. Gli steroli si svolgono in speciali sistemi di trasporto, spostando il colesterolo da lì. Non catturato nel trasporto. Questo trasporto è chiamato micelle. Il colesterolo non viene utilizzato dall'organismo. Si lega agli steroli che non vengono assorbiti nell'intestino e viene escreto dall'organismo. Gli steroli influenzano anche il livello del fegato. Sotto la loro influenza, il rapporto tra colesterolo cattivo e buono cambia. Il contenuto di buono aumenta. I scienziati che studiano l'effetto degli steroli affermano che più giovani sono più sono pronunciati nel ridurre il rischio di malattia coronarica con una diminuzione dei livelli di colesterolo nel sangue. I dati dell'ampio studio di Cortelasa, Longitudinal Aging Study Amsterdam, condotto di recente con la partecipazione di 1.242 anziani di età superiore ai 65 anni, sono convincenti. Campioni casuali di persone di questa età sono stati intervistati in tre regioni dei Paesi Bassi. Nel valutare il rischio relativo. È stato riscontrato che un aumento di due volte della concentrazione di fitosterolo nel siero del sangue era associato a una riduzione del 22% del rischio di malattia coronarica. Foglia di carciofo. Aiuta a mantenere livelli ottimali di lipidi nel sangue. Migliora la disintossicazione del corpo e la conservazione di un fegato sano. Favorisce il corretto funzionamento dell'apparato digerente. Promuove la perdita di peso tradizionalmente usato per stimolare la funzione renale. Antiossidante naturale che protegge le cellule dai radicali liberi. Resveratrolo dalla radice di Notweed. Un antiossidante che protegge le cellule dai radicali liberi. Riduce i sintomi della menopausa. Il policosanolo è una scoperta scientifica davvero rivoluzionaria. La Drug Commission dell'Associazione Medica Tedesca ha sponsorizzato uno studio clinico, controllato con placebo randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, sull'effetto ipocolesterolemico dose dipendente del policosanolo in pazienti con ipercolesterolemia. Ecco un link a quegli studi. Il policosanolo è infatti uno dei grandi coadiuvanti naturali per la salute. Policosanol ha ricevuto buone recensioni negli studi clinici. Risultati incoraggianti confermano solo la verità nota da tempo. In natura c'è qualcosa di utile e prezioso per la conservazione della salute umana. L'azienda NSP ha raccolto il meglio, il più efficace e ha combinato questi componenti nelle combinazioni più ottimali. Questo ci consente di utilizzare in modo proattivo i prodotti botanici con ancora più fiducia che la prevenzione sia la scelta giusta. Inositolo nicotinato. L'inositolo, inositolo. inositolo fu scoperto nel 1848 dal chimico tedesco Justus von Liebig. Inizialmente, questa componente è stata sottovalutata. Nel XIX secolo, la medicina praticamente non gli assegnava un ruolo significativo. Tuttavia, già nel 1928, i benefici dell'inositolo erano scientificamente provati e divenne noto come vitamina B8. Ulteriori studi hanno confermato l'importanza dell'elemento per il sano funzionamento di tutti i sistemi d'organo, il mantenimento dei normali livelli di colesterolo, il funzionamento del sistema nervoso e la salute mentale umana. È importante ricordare che la caffeina, la nicotina, l'alcol, i sulfamidici interrompono la sintesi dell'inositolo e ne causano la carenza nel corpo. Inoltre, i fattori negativi per la sintesi e l'assimilazione dell'inositolo sono la malnutrizione il regolare sovraccarico calorico, le cattive condizioni ambientali, lo stress e l'assunzione di determinati farmaci. La carenza di inositolo può essere affrontata anche da persone con varie malattie. A rischio sono le donne con diagnosi di ovaio policistico, poiché con questa patologia la sostanza viene escreta intensamente dal corpo. La combinazione di inositolo con acido nicotinico, vitamina pagine o B3. Il In ninositolo nicotinato ti consente di ottenere ancora più benefici. L'acido nicotinico agisce sul tono vascolare, migliora la microcircolazione, attiva il metabolismo dei carboidrati e dell'azoto, ha attività ipolipemizzante, riduce il colesterolo totale, le lipoproteine a bassa densità, i trigliceridi e aumenta le lipoproteine ad alta densità. Partecipa al metabolismo di grassi, proteine, amminoacidi, purine, respirazione tissutale glicogenolisi e processi sintetici. Riassumiamo. Il prodotto colester, REG contiene difensori naturali ed efficaci della tua salute. Dal nome del prodotto colester, REG si evince quali obiettivi si erano prefissati durante la sua realizzazione. Prevenzione tempestiva, supporto nutrizionale e prevenzione dell'aumento dei livelli di lipidi e colesterolo cattivi. Comprovati da molto tempo, i componenti naturali efficaci sicuri e naturali di colester, REG sono raccolti in proporzioni tali da consentirti di rivelare tutto il potenziale delle fonti naturali di salute. Ingredienti, foglia di carciofo comune, steroli vegetali, inositolo nicotinato, resveratrolo da radice di poligono giapponese, policosanolo. Colester, REG per la tua salute e longevità.